Allora, riprendiamo ehm, il discorso di ieri. Noi eravamo arrivati a scrivere queste cinque istruzioni che sono di fatto lo scheletro no? su cui si basa qualunque accesso al database. Ehm, per ricordarlo, c'è l'acquisizione la la la di una connessione, la creazione di uno statement legato a quella connessione, l'esecuzione di una query che dal punto di vista del programma Java non è altro che una stringa, quindi sta a noi metterci le cose corrette dentro no? il compilatore o, o, o l'editor l'ambiente di sviluppo non ci può fare nulla e poi c'è tutta la fase di eh, estrazione del risultato con quel meccanismo un po' strampalato del cursore che deve andare avanti una riga per volta e da ogni riga posso andare a leggere i valori che sono presenti nelle varie colonne di quella riga hm? Visto che i risultati in SQL sono sempre tabulari e poi qua ci faccio qualche cosa, in questo caso l'ho stampato video, posso aggiungerlo ad una collection, posso cioè, pubblicarlo interfaccia, visualizzarlo su un'interfaccia utente e così via e poi non mi devo dimenticare della connection.close. Adesso oggi affrontiamo due problemi, uno la costruzione della stringa che può essere un'operazione pericolosa e secondo è eh, dove mettere queste varie parti di istruzioni? No? Perché è ovvio che non è che posso all'interno so, del mio controller in JavaFX avere questa stringa qua con la password messa lì in bella vista, copiata in 200 classi diverse, per cui ogni classe che ha bisogno di usare un database eh, deve sapere qual è la stringa di connessione. E quindi cercheremo di riorganizzare il codice in modo da mettere ogni cosa al posto giusto e non tutto nella stessa classe. Partiamo dall'inizio. Um, abbiamo detto, io qua creo uno statement e lo, eh, nello statement devo semplicemente passargli eh, una stringa SQL. Nel caso semplice, no, eh, la SQL contiene una select. In realtà, è anche possibile che la SQL che, che vogliamo eseguire, contenga un'altra istruzione SQL che non sia un select tipo insert, update oppure delete, che sono le altre istruzioni per la manipolazione dei dati. Allora è uguale, è la stessa cosa, l'unica differenza è che ovviamente se fate un inserimento, un aggiornamento, una cancellazione non, venia, non verrà ritornato un result set, perché non c'è nessun risultato da ritornare e quindi il metodo è un po' diverso, non si chiama più execute ma si chiama execute update e si chiama sempre update anche se devo fare un insert, non solamente un update e non restituisce un result set, bensì un numero intero. Questo numero intero mi dice quante righe sono state effettivamente modificate nel database. Quindi se faccio una insert, mi aspetto che il risultato sia 1, un insert di una record. No, ma questo è un dettaglio. In ogni caso viene passato il parametro stringa SQL. Poi c'è un altro metodo execute che non è né execute query per la select, né execute update per insert, update e delete, ma per un qualunque istruzione SQL generico che ne so, create table create view, cose di questo genere noi non useremo praticamente mai perché tutta la parte di definizione delle tabelle la facciamo a mano, no? interattivamente eh, con, con ID SQL o con altre interfacce eh, e poi in realtà dal programma dovremmo semplicemente fare poi delle interrogazioni, degli aggiornamenti, gli inserimenti di dati ehm um, quindi, la query che abbiamo fatto era una query fissa, no? in cui selezioniamo una parola dove inizia in un certo modo. Immaginiamo invece di voler ehm, fare un'interrogazione che dipenda da un dato che proviene dall'utente. Che ne so, l'utente si chiede, nel database esiste la parola gatto? Allora nella mia query dovrò fare una cosa del tipo eh, whereNome uguale gatto poi questa può esserci o non esserci e quindi alla fine mi stampa che c'è oppure non mi stampa nulla no? in questo caso immagino che mi stampi gatto se tutto funziona mi è stampato gatto se invece provassi a cercare un gatto con 3T mi aspetto che non mi stampi nulla, beh in realtà il programma per farlo bene dovrei scrivere non ho stampato nulla, eccetera, no? Quindi dovrei accorgermi che non l'ho eh, trovato e quindi non visualizzare nulla. Infatti la console non si è neppure aperta. Va bene. Il, il punto è che questa stringa qui può, non la devo necessariamente codificare dentro il codice ovviamente, ma me la può passare l'utente. Immaginate che questa arrivi da una casella di testo dell'interfaccia grafica. Quindi a un certo punto questa stringa da ricercare la parola da ricercare può essere gatto ma questa parola, diciamo così, immaginiamo che provenga da una casa di testo txt parola.gettext no? che è ciò che faremo in grafica per prendere una parola inserita in una casa di testo quindi questa arriva dall'utente quindi io devo costruire una query che non è sempre la stessa ma a un certo punto contiene una parola, una, una variabile che mi viene passata che arriva da, dall'esterno okay? allora cosa posso fare qui? Beh, il metodo più brutale potrebbe essere questo. Quindi in, eh, costruire la stringa ovviamente concatenandoci dentro la variabile nel, nel posto giusto. Quindi occhio alla nausea data dalle virgolette, qui noi abbiamo Queste virgolette, vabbè, fanno parte della stringa SQL. WHERE nome uguale apice, perché è l'apice SQL che deve contenere il testo, chiuse virgolette della stringa, poi qui sono fuori dalla stringa, quindi questo è Java, più l'operatore di concatenazione di stringhe, il nome della variabile, più riaperte le virgolette, chiusi gli apici della SQL, quindi questo è chiude questo, e poi richiusa la stringa Java non è solo fare attenzione se siamo dentro o fuori la stringa java e se siamo dentro o fuori la stringa sql vabbè ma a parte questo che può essere antipatico se uno eh, non, gli, non vuole fare questo giochino può usare uno string.format ad esempio in cui ci mette apice %s apice e poi la stringa la mette a parte quindi viene inserita diciamo così, in modo sintaticamente un pochino più elegante noi però non vogliamo fare questo ci fa vomitare perché? Eh, lo vediamo subito questo sarebbe il metodo ovvio, banale quello che vi hanno insegnato a base di dati, costruire una stringa ci giunto insieme i campi di testo qui per fortuna c'è un'alternativa migliore che prende il nome di prepare statement quindi qui è un esempio uguale a quello che abbiamo fatto qua. No? Immaginiamo di prendere eh, un getText da qualche campo di interfaccia utente e voler fare una query, ad esempio, che va a verificare se nella tabella utenti ne esiste uno con l'username specificato, quindi esattamente identico all'esempio che abbiamo appena fatto. Qual è il problema? Immaginate che ci sia un utente particolarmente malevolo, che nella vostra interfaccia, nel vostro programma, quando gli chiede qual è il tuo nome utente, non scriva Pippo, non scriva la sua login, ma scriva quella cosa lì, apice, punto e virgola, delete, asterisco from users, punto e virgola meno, meno. Questo lo posso scrivere in un campo di testo, sì è una stringa, ma cosa capita? Quindi l'utente ha scritto sta cosa qua, dice, si chiama in un modo un po' strano però. Eh, il problema è che quando io metto questo user qua dentro, quello che sto costruendo è una stringa select a from user where username uguale apice e poi sta roba qui. Qui nel riquadro ho fatto vedere il risultato finale. select a from user where username uguale apice è il pezzo di stringa che avevamo già. Poi ci concateno dentro questo in blu, quindi di nuovo apice, punto e virgola, eccetera, eccetera. Finisce con trattino, trattino, e poi c'è ancora un apice che proveniva da qua. Allora, andiamo a leggere questa qui tutta insieme. Seleziona tutto dalla tabella utenti dove lo username è vuoto, e poi cancella tutto dalla tabella utenti. Cioè il fatto di eseguire una query che pensavamo innocente, vediamo se questo utente esiste, in realtà mi fa cancellare tutta la tabella. Perché? Perché l'utente mm, malizioso no, ha inserito una, una stringa che dopo la concatenazione viene interpretata, ha inserito dei caratteri nella stringa che vengono interpretati come parte della sintassi SQL. Questo si chiama SQL Injection, viene iniettato del codice SQL all'interno del programma usando un campo di testo, che il di cui il nostro programma si fida, lo prende e lo usa per costruire delle stringhe, immaginando che lì ci sia una semplice parolina, una semplice stringa innocua, invece questa stringa contiene dei caratteri speciali. Allora, come si fa a evitare questo? C'è il metodo faticoso e inutile, che è quello di rilevare, cancellare, usare un escape, quindi un backslash, per tutti i caratteri speciali. Quindi, ad esempio, io potrei analizzare questa stringa e dire ah, ma se c'è un apice lo cancello, non l'accetto. Prima di concatenare la stringa SQL, no? Quando valido il campo. Se c'è uno spazio non l'accetto, se c'è un punto e virgola non l'accetto. Eh, però... Va bene, però devo essere sicuro di controllare tutti i caratteri che l'utente perché, se dopo che l'utente capisce che l'apice non funziona, allora magari lui può inventare una capo, provare a inserire una capo, può provare a inserire un carattere speciale, un emoticon, un doppio apice. Eh, non so, quindi dovrei, dovrei continuamente inseguire la fantasia di chi cerca di bucarmi il mio sistema andando a mettere dei controlli preventivi di, di tutti i modi strani in cui l'utente può cercare di entrare mm? eh, non, sarai ma, non sarò mai certo, sicuro 100% e quindi di fatto devo entrare nella mentalità che i dati che provengono dall'utente non sono mai mai affidabili quindi non devo mai trovarmi la condizione di costruire in questo caso un'istruzione SQL che eh, contenga dei dati dell'utente. Cosa sta succedendo qua? Sta succedendo che io ho un programma innocente che ha i privilegi di accesso al database, perché io, il mio programma si collega al database con una certa credenziali, username e password. Quindi però un utente dall'esterno, sfruttando un bacco di sicurezza del mio programma, riesce a far eseguire delle query su un database a cui lui non ha accesso direttamente. Cioè, questo utente non potrebbe direttamente lui farla qui al database, perché non sa qual è la password di accesso al database. Anzi, poi di solito i database, dal punto di vista proprio della rete, sono isolati, non sono accessibili dall'esterno. E quindi lui non potrebbe fare questa operazione. Lo può fare grazie al fatto che c'è un software che ha dei diritti d'accesso superiori a lui, è scritto male. Ha dei problemi. Allora, per fortuna, Java, allora, poi in giro su questa cosa qua ci sono tantissimi vignette tipo questo tizio qua che ha cercato di fregare l'autovelox dicendo così quando mi fotografano la targa lo riconosce quando la inserisci nel database eh, oppure quest'altra vignetta dove c'è il tizio, la, la mamma che chiama il bambino ehm, apice drop table e quelli della scuola li telefonano, tipo ma tutte le volte che inseriamo suo figlio nella scuola cresce tutto, cose del genere ma vabbè eh, qual è la soluzione che ci dà JDBC. La seconda che ci dà JDBC è quella di separare la sintassi dell'istruzione rispetto ai dati che voglio inserire nell'istruzione stessa. Cioè ci permette di non dover mai fare l'interpolazione sotto forma di stringa. Quindi separiamo la, un template, un modello, uno scheletro dell'interrogazione che voglio della e che vogliamo scrivere, e indichiamo i in, questa query dove sono le posizioni parametriche, cioè dove la query a un certo punto avrà bisogno di un parametro, di un valore che sarà determinato dinamicamente. E questo lo indichiamo semplicemente con un punto interrogativo. E dopo, separatamente, affidiamo, assegniamo dei valori a questi parametri. Ciò che succede è che il parametro e la stringa e la query non vengono mai messi insieme nel senso che JDBC ci pensa lui a mandare al database la stringa e poi separatamente i parametri, non fa mai l'operazione di collegarli insieme quindi se questo parametro in realtà è una stringa maliziosa che contiene dei caratteri speciali non esiste mai un momento in cui il database potrebbe avere il dubbio se quei caratteri sono da interpretare come sintassi delle SQL oppure se sono dei dati Strani, con gli apici dentro, ma va bene, è sempre un dato. Mm? Oh, tra l'altro questo risolve anche, per dire, il problema molto molto banale, cioè chi ha il cognome o il nome con l'accento, che magari non, non si, eh, viene, voi, non so, quando qualcuno di voi avrà nome, la, la, la, una lettera accentata nel nome o nel cognome, sapete che nella segreteria Studenti, eh, perché quelle lettere accentate sono una cosa troppo moderna e quindi vi viene salvato sotto forma di, di, di apostrofo, eh? Quindi immaginate tutte le volte che inserite o vi visualizzato il vostro nome in database, quell'apice lì che fa parte del nome rischia di andare in conflitto con gli apici che fanno parte della sintassi SQL e non si capisce mai. No? Allora, tutto questo è gestito automaticamente dalla GDB e se io uso non la classe statement bensì la classe che si chiama prepared statement. E funziona in modo molto semplice. Definisco la stringa la query creando il modello, diciamo scrivendo la parte fissa della query che non cambierà mai e dove devo mettere delle variabili, indico semplicemente un punto interrogativo. Occhio, senza apici, non devo mettere gli apici perché, se scrivesse apice, punto interrogativo, apice, metterei una stringa che, che, è, che è composta da un singolo punto interrogativo. Mi dice, lascio il punto interrogativo puro semplice, poi diciamo così l'apice aggiunt verrà aggiunto automaticamente dal drive JDBC se si tratta di una stringa invece non verrà aggiunto se si tratta di un intero o di un numero perché non serve ma questi sono problemi che non sono più miei io dico solo che a questo punto qui c'è un parametro e qui ci sarà un altro parametro e quindi crea un oggetto non statement ma prepared statement e quindi la chiamata da fare non è connection create statement, bensì pre prepare statement, a cui devo già passare in fase di preparazione dello statement o di creazione dello statement preparato già il template, già la stringa. Qui a differenza del nostro codice, il nostro codice creava uno statement senza dirgli qual era la SQL e la SQL glielo passavo solamente in fase di esecuzione. Qui invece quando creo il prepare statement passo già la stringa, la query, incompleta perché ha ancora dei punti interrogativi, e poi in fase di esecuzione, qui è un execute, potrebbe essere un execute query, in fase di esecuzione non gli dico più nulla, qui sotto non c'è più la stringa SQL. Nel frattempo che cosa faccio? Nel frattempo ho dei metodi che si chiamano, sul prepare statement, che si chiamano set qualche cosa, che permettono di settare, di impostare, il valore del primo parametro a una certa variabile, il valore del secondo parametro a una certa altra variabile. Quindi questi metodi di set hanno due parametri, la funzione, la prima è un numerino che identifica il punto interrogativo che sto cercando di sostituire, quindi se ho due punti interrogativi saranno 1 e 2. quindi dovrò avere un, so un set di 1 e un set di 2 a cui specifico e questo è il secondo parametro dei metodi di set eh, il valore che voglio attribuire che può essere un intero, una stringa, un oggetto data, quello che deve essere insomma a seconda no, del, del, del, del dato che devo inserire in quel punto allora la combinazione di un template e dei parametri impostati a parte mi fa sì che anche se il parametro contenesse dei caratteri pericolosi, questi non vengono mai mescolati con la query vera e propria, e quindi il problema è del tutto risolto, è scomparso. Questo è il motivo per cui noi l'abbiamo visto come primo esempio, ma l'oggetto statement non useremo mai. Quando vogliamo fare cose di questo genere, useremo sempre un prepare statement la mia stringa SQL non conterrà mai una concatenazione di cose, ma dirò che l'interrogazione è parametrica e contiene un parametro, una variabile. Lo indico al punto interrogativo. A questo punto devo preparare lo statement, prepared statement, statement, uguale Uh, scusate, connection.con.prepar statement, a cui devo passare la stringa SQL di sopra, e a questo punto posso eseguire la query senza più passargli nessuna SQL. perché tanto lo SQL l'ho già dato prima. Quindi la differenza è semplicemente usare prepare statement anziché statement, che viene creato con prepare anziché con create. Attenzione che ne manca ancora un pezzo, perché se io provassi a eseguire adesso il programma, mi direbbe, ovviamente una SQL exception, leggiamo la prima riga, no value specified for parameter 1. Certamente, lui dice, eh caro, mi hai detto che la tua query ha un parametro, però sta cercando di eseguirla senza avermi detto qual è il valore effettivo di quel parametro. Quindi il passaggio in più è ovviamente allo statement settare, dunque questo è un parametro tipo stringa, quindi set string, parametro 1 valore parola. Set string perché l'oggetto parola è un oggetto di tipo stringa e nella sintassi SQL in quel punto mi serve una stringa. Se fosse un numero intero si scriveresse int. E quindi in questo caso ovviamente il programma si comporta di nuovo come prima. Ma abbiamo evitato ogni possibile problema. Se anziché gatto scrivessi apice, punto e virgola, qualche cosa, non capita nulla, semplicemente mi dirà, non sta, in questo caso non stampa niente, perché non trova quella parola. Se io avessi scritto una cosa di questo genere col programma precedente, beh, in questo caso ho scritto punto e virgola gatto, mi avrebbe dato un errore di sintassi, un syntax error, perché avrebbe cercato di eseguire from parola where nome uguale apice aperto apice chiuso. Punto e virgola gatto, e gatto in SQL non vuol dire niente. Invece, in questo caso, non si, non, non avrebbe dato un'eccezione dove non me l'aspettavo, perché, appunto, c'è sempre questo rischio che il dato dell'utente venga interpretato come parte della query. Soprattutto i caratteri speciali. Allora, questo noi lo evitiamo se religiosamente ci atteniamo a usare sempre Prepare Statement e mai Create Statement. Poi, se per caso, addirittura anche se non ci fosse nessun parametro nella query, se lo si dammi tutte le parole, va bene. Uso lo stesso Prepare Statement, semplicemente se non ci sono parametri, non dovrò fare questo passaggio di set dei parametri chi se frega, però ormai ho abituato, cioè metto una bella croce sopra alla classe statement e non la userò mai, okay? perché non si sa mai, poi magari inizi con una query senza parametri, poi ti viene in mente di modificarla, aggiungi un parametro e ti ritrovi di nuovo nel casino, quindi non cominciamo neppure, quindi questa è la prima cosa importante No? Beh, praticamente tra l'altro è una comodità eh, perché ci evita di fare chiusi gli apici punto, eh, più riaperti gli apici eccetera e incasinarci con la sintassi in più questi metodi set string, set int eccetera ovvie, poiché sono metodi java verificano il tipo di dato quindi mi permette anche di evitare degli errori di programmazione, di aver messo dentro il dato sbagliato eccetera oltre ovviamente ad avere questo grosso beneficio dal punto di vista della sicurezza che se vogliamo è il motivo vero quindi, sempre. Hm? Ok, altri sono dettagli. Dopodiché, questo è il primo punto che volevo toccare oggi. Il secondo punto che volevo toccare oggi è dove metto queste cose. Allora, qui noi abbiamo fatto un programmino di 10 righe in tutto, e va bene. Immaginiamo però di voler inserire, come faremo nell'ora successiva, eh, queste istruzioni all'interno di un programma più completo. Proviamo per ora a immaginarci che, non so, il libretto dei voti la cosa bella di quel liberto di voti no, brutta, di quel liberto di voti era che quando poi io chiudo il programma tutto viene dimenticato, quindi i voti che avevo faticosamente inserito a mano verrebbero dimenticati perché non sono salvati da nessuna parte sono salvati dentro una list allora praticamente ogni programma che si rispetti, soprattutto in ambito gestionale eh, lavora con dei dati che devono rimanere, devono persistere quindi praticamente ogni programma in qualche modo dovrà anche se è complesso, dovrà a un certo punto avere una parte di esso che si occupa della persistenza dei dati. Persistenza dei dati significa salvare i dati di lavoro in un database e recuperare, invece interrogare il database per riprendere i dati delle sessioni precedenti di lavoro. Okay? Allora, come è meglio organizzare le varie chiamate? Perché di nuovo non vogliamo mescolare quelle che sono informazioni tecniche di connessione con quelle che sono l'algoritmo di elaborazione dei dati con quella che è la sintassi della SQL. Cioè qui ci sono cose diverse, no? Cioè se fossi in un grosso progetto, questa cosa qua, questa informazione qua ce l'ha il sistemista, questa stringa qua la, la costruisce l'esperto di database e questa elaborazione qua invece la costruisce chi si occupa degli algoritmi e dell'applicazione competenze diverse, sarebbe bello vederle in posti diversi. Io che creo l'applicazione potrei anche non, non dover conoscere l'SQL o non dover conoscere come è strutturato un database. Immaginiamo di lavorare in due, tu conosci bene i database, io conosco bene JavaFX, lavoriamo insieme e facciamo un programma però se io quando devo popolare una tendina che mi faccia vedere che so, eh, i nomi dei corsi, eh, vabbè, ovviamente questi dati sono presenti nel database e, ti chied e chiedo a te per favore scrivimi una classe, un metodo, un qualcosa che mi dia l'elenco di questi campi. Quindi ogni volta che la parte algoritmica dell'applicazione deve colloquiare con la parte di persistenza con i dati, dobbiamo in qualche modo... No, eh, definire un'interfaccia che sia chiara, comoda da usare. Allora, per questo usiamo un pattern che si chiama DAO, come sempre, un pattern è il suggerimento no, di come affrontare la soluzione di un problema, che è un problema che già qualcun altro ha, eh, ha sviscerato, quindi noi andiamo diciamo così, a, a trovare la best practice che ci presentano gli altri. Allora, Uh, vabbè, qui racconta le pippe su perché è bello avere dei pattern, ma vediamo com'è fatto. Allora, uh, noi possiamo distinguere in una nostra applicazione varie tipologie, tra le varie classi, varie tipologie di classi a cui vogliamo attribuire delle responsabilità dei compiti specifici. Okay? Ci diamo delle regole, così come avevamo detto il modello sta separato dal controller, perché è bello, perché è utile, perché ci permette di buggare il modello a parte, eccetera, ci permette di far evolvere i controlli dell'interfaccia separatamente, tanti bei ragioni. La stessa cosa la facciamo con il database. Allora, quando devo uh, ehm, sviluppare un programma, un'applicazione che coinvolge il database, la parte dell'applicazione che usa i dati, che ha bisogno di cioè accedere al database, diciamo la chiamo client le classi che vogliono usare il database. La cosa importante è che nella classi client, quindi nel nostro caso nel, nel model, perché chi è che avrà bisogno di accedere al database? Il model. Perché il model che è responsabile dei dati. Di sicuro non chiamo il database dal controller o dal main del mio programma. Il controller ha già i, i suoi bei problemi a gestire l'interazione con l'utente ci mancherebbe ancora che dovesse andare a leggere i dati dal database. I dati li organizza il model. Quindi il, la classe model del nostro pattern MVC diventa il client che di tanto in tanto ha bisogno di... non di accedere al database, non ne frega niente, di avere delle informazioni che sono presenti nel database. La cosa importante è che la, la, la classe client è ignorante rispetto ai dettagli del database, cioè non sa niente. Io devo scrivere il model senza neanche sapere come è strutturato il database. La classe JDBC non deve comparire nel model. Quindi nel model non voglio vedere connection, non voglio vedere statement, non voglio vedere eh, result set, eccetera, eccetera. Non è quello il posto giusto. Tutte le volte che il model ha bisogno di accedere a un database, lo chiede a un'altra classe, il cui unico scopo nella vita sia proprio quello di permettere l'accesso al database. Data Access Object DAO. Quindi un oggetto che è, è, è lì perché per fornire accesso ai dati. Quindi tutto il codice JDBC, quindi tutto il connection, eccetera, eccetera, statement, result set, lo incapsuliamo tutto dentro delle classi di tipo DAO. Poi potremmo avere una classe unica che contiene tutti i metodi oppure 3-4 classi diverse, se in realtà il database è grosso e quindi ci sarà una classe che si occupa, che ne so, dei voti, una dei corsi, una dei studenti, eccetera, eccetera. Non importa come lo organizziamo. L'importante è capire che la qualità di quella data, di quella classe, la natura di quella classe è di fornire accesso ai dati. E quindi offre di incapsula tutto il, data, il codice di accesso al database, quindi tutto il codice è qua dentro, eh, e sono le uniche classi, quelle DAO, diciamo, che dovranno mai contattare il database. E lo fanno senza sapere il motivo per cui gli è stato richiesto. Quindi io potrò avere un DAO con una classe dimmi se esiste questa parola, la classe farà la query e mi dice sì o no, ritornerà un booleano, la parola c'è, la parola non c'è, dopodiché alla classe DAO che, es che es esegue quella query non importa minimamente perché, a che cosa serve questo, alla mia applicazione, al model. Quindi abbiamo due classi che si aiutano a vicenda, una, ciascuna delle quali non sa nulla o quasi nulla dell'altra. Bene, ottimo. Abbiamo disaccoppiato bene i ruoli. Il model fa i fatti suoi, sviluppa l'applicazione, sviluppa la logica dell'applicazione e quando ha bisogno chiama il DAO per avere dei dati che in realtà solo il database possiede. Il DAO offre una serie di metodi la cui implementazione però deve prescindere rispetto alla conoscenza dello scopo dell'applicazione. Cioè in teoria questo DAO lo potrei far viaggiare insieme al database, se quel database lì viene usato in 100 programmi diversi, io ho il database e la classe che permette di accedere, fornire i metodi di accesso a questo database. Poi lo metto nel programma 1, nel programma 2, nel programma 3, lo stesso DAO, la stessa classe DAO, questi programmi faranno cose diverse, ma la classe DAO non ha bisogno di saperlo. Deve fornire tutti i metodi che servono per poter accedere a quel database. Non ha bisogno di saperlo, poi ricordiamocelo, perché poi quando progetteremo i metodi non vorremmo magari già che questo metodo restituisse qualche cosa esattamente formattato come mi serve per metterlo in un'interfaccia utente, perché altrimenti sto dando al DAO una conoscenza di qualcosa che serve all'applicazione avremo modo nel, nel fare gli esercizi di eh, ribadire come si mette in pratica questo principio. E quindi ci sono poi tutte le classi del mondo JDBC, driver manager, da, vedremo più avanti data source, dopo pasqua, result set, prepare stamp, eccetera eccetera, che è tutto il mondo JDBC che abbiamo detto va bene ovviamente ci serve, ma lo usano solamente le classi DAO. Mm? E, come comunicano tra di loro il client e la classe DAO? Eh, devono scambiarsi delle informazioni che conviene che siano sotto forma di oggetti. Beh, in questo caso del dizionario avevo solo una parola, ma non è vero che avevo solo una parola, perché in realtà avevo un intero e una stringa. Quindi se io volessi rendere la ricerca del fatto che una parola esiste oppure no nel database, la volessi incapsulare all'interno di un'altra classe, che cosa restituisce quest'altra classe? Cosa è giusto che restituisca? Un oggetto che contiene un'intera stringa. Se voglio implementare sul database il libretto dei voti su cui abbiamo lavorato la settimana scorsa, avrò una classe voto. Che contiene tutte le informazioni relative a un voto. Quindi il client e il DAO si parlano usando degli oggetti. Ti do un oggetto voto, salvalo sul database. Ti do un oggetto voto, dimmi se esiste già. E ovviamente poi il metodo del DAO va a prendere i campi dell'oggetto e li mette dentro la stringa SQL usando il prepare statement, ovviamente. Però il client, il model e il DAO non si parlano mai passandosi dati spicci, è sempre meglio passarsi degli oggetti. Questi oggetti nella terminologia del pattern DAO vengono chiamati DTO, a volte TO, tr transfer object o data transfer object, cioè oggetti per il trasferimento di dati. Sono oggetti che tipicamente non hanno metodi, ma hanno solamente delle proprietà. No, quello che si chiama a volte plain old Java object, Poggio no? è un oggetto che è semplicemente delle proprietà private il vabbè, e i getter e setter, vabbè, Equals, s code, compare to se ci serve, insomma tutti i metodi di servizio per rendere quello un oggetto, diciamo così, che si comporta bene nell'ecosistema Java. E basta, quell'oggetto lì è un contenitore di dati, non ha della logica sua. Poi magari in alcuni casi ha un po' di logica, nel senso che valida i dati, la validazione dell'input, un costruttore che fa pochino attenzione, va bene. Ma è un oggetto semplice che facilmente è riusabile, hm? non troppo legato né al database, non troppo legato né all'applicazione. E allora questo oggetto Poggio è quel più ignorante di tutti. Cioè lui sa come ha fatto un voto, ma non sa che cosa, fa il programma coi voti, cosa ci fa il programma con i voti, non sa com'è strutturato il database che contiene i voti, eccetera, eccetera. È il più ignorante di tutti per quello che può essere usato da tutti. Perché a questo punto il model userà direttamente questi oggetti per costruire le strutture dati interne. Il DAO userà questi oggetti per costruire le query. No? quindi quello diventa l'anello di congiunzione tra due mondi molto diversi. Quello del di GDBC e quello degli algoritmi, delle strutture dati, che è il model. No? Quindi noi abbiamo classi con ruoli diversi. Il model che fa il model, il, eh, il DAO che fa le query e gli oggetti semplici che fanno da contenitore di dati e viaggiano avanti e indietro hm? tra il DAO e il model. Quindi di fatto, se questo è il nostro model, Usa un DAO che offre dei metodi, questo DAO offrirà dei metodi per creare nuovi dati nel database, per leggerli, per aggiornarli, eccetera, eccetera. L'interfaccia tra client e DAO è sempre sotto forma di oggetti. E questi oggetti sono questi transfer object, che di fatto fanno, sono le classi che fanno parte del modello in pratica, no? E quindi queste vengono passate come parametro ai metodi del DAO oppure vengono restituite come risultato dai metodi del DAO e poi vengono usate e salvate che ne so, nelle varie liste, nelle varie tabelle di hash, eccetera, che sono gestite dal client. Poi tutta la parte, la colonna di destra, quindi il driver manager, il result set, connection, eccetera, è tutta roba che è gestita invece dal DAO, quindi vedete che la colonna di destra non è visibile al client che sta a sinistra. Eh, beh, lo quindi come conseguenza di questo schema applicazione, DAO che usa gli oggetti di, tra di trasferimento e la parte di accesso ai dati come progettiamo queste classi DAO? allora la prima cosa è, il primo criterio è che normalmente il DAO non ha stato cioè è una classe che contiene solo metodi, non contiene proprietà se, non, se Java non fosse un linguaggio a oggetti, diremmo che è una raccolta di funzioni. So cioè che funzioni in Java non esistono, esistono solamente i metodi. Una classe che raccoglie metodi. Non ha stato, non ha variabili di distanza, non ha proprietà. Perché? È perché per essere il più generico possibile, io devo poter fare qualunque, chiamare qualunque metodo in qualunque ordine, in qualunque momento. perché il DAO non può sapere qual è l'ordine giusto con cui l'applicazione chiamerà i metodi perché non sa cosa fa l'applicazione quindi non può fare nessuna ipotesi sul fatto che lui chiamerà prima questo metodo dell'altro e quindi salvarsi dei dati localmente, il DAO perché tanto poi gli servono perché sicuramente questo secondo metodo verrà chiamato prima del primo questo è un lavoro che può fare il model sicuramente perché ha in mano la logica del programma ma il DAO no quindi per essere sicuri che se io chiamo un metodo, il risultato sia sempre lo stesso, indipendentemente dai metodi che ho chiamato prima, del DAO, è perché alla fine i metodi mi dicono i dati, mi danno accesso ai dati, quindi i dati devono essere gli stessi, indipendentemente da come li manipolo, evitiamo di dare uno stato al DAO, quindi non definiamo nessuna variabile di distanza. Di solito la classe DAO cerchiamo di renderla tipizzata, cioè... Se io, nel caso del libretto, potrei avere una classe che si chiama Libretto DAO, o Voto DAO, che, gesti, che contiene tutti i metodi per gestire gli oggetti tipo Voto, o la tabella Voto sul database. S poi magari se dovessi gestire anche gli studenti, avrei un'altra un classe, che chiamerò magari Studente DAO, che contiene i metodi per modificare, leggere e scrivere la parte di database che contiene le informazioni sugli studenti. Li separo. Questi, per non avere una classe con 400 metodi e anche per far sì che in ogni progetto futuro io possa andare solamente a usare le classi DAO che mi servono e non portarmi dietro tutto, anche ciò che non mi serve. E così ogni da classe DAO interagisce con un numero piccolo di tabelle del database. Il numero piccolo può essere uno, ecco, a volte due. Eh, di base una classe DAO deve offrire dei metodi, si chiamano crud o CRUD, dipende come volete pronunciare, che sono un metodo per creare, create, leggere, aggiornare o cancellare degli elementi del database. Queste sono le quattro operazioni di base. Ti do un oggetto nuovo, creamelo sul database. Ti do l'ID o un campo di ricerca di un'informazione un univoca di un oggetto, leggimi l'oggetto del database, quindi restituisci una copia dell'oggetto così come l'hai letto, aggiorna, ti do un oggetto e sostituisci le informazioni che avevi su questo oggetto con quelle nuove e basta, nel senso che delete non la voglio neanche sentire di menzionare. Teoricamente c'è, però io devo ancora trovare oggi un motivo per cancellare una riga di un database in una qualunque applicazione. Non serve mai cancellare okay? scancella, cance, no scancella, cancellare serve solo a potersene pentire un minuto dopo. Oh, cacchio, l'ho cancellato, mi serviva, okay? uh, Quindi abituiamoci a non implementare i metodi di cancellazione. Eh, ma se ho oh, poi uno studente, non c'è più. Sì, ho un, un esame, l'ho tolto dal carico quindi dovrei cancellarlo. No, no, caro, non è che devi cancellarlo. cioè, aggiungi un campo in più un flag che dice valido o non valido e quando farai le query mette, farai il filtro solamente sugli esami validi. Ma comunque lui è rimasto, non l'hai cancellato. Perché se dopo cambi idea e dici no ma guarda ma in realtà sto voto lì non mi piaceva tanto ma andiamo a riprenderlo perché piuttosto di fare un esame in più, allora c'hai già lì, semplicemente non devi andare a recuperare dal chissà dove che non esiste più perché è stato cancellato, ma... oppure se qualcuno ti chiedesse ma quanti esami sono stati cancellati nell'anno scorso? Eh, se tu li hai cancellati davvero non sai quanti sono stati cancellati, se tu li hai marcati come non più validi lo sai perché vai, basta semplicemente andare a contare. Mm? Quindi quello che l'utente percepisce come una cancellazione, un dato che prima c'era e poi non c'è più, nel database non è una vera cancellazione, okay? lo sposto, lo identifico, lo marco in qualche modo. Che è un po' quello tra l'altro che succede sui social, quando voi dite ah, oh, io ho cancellato la foto, ho cancellato il messaggio, ho cancellato il profilo. Non sperate che qualcuno dall'altra parte cancelli i dati veramente al database. Eh? Vi dicono: Ok, non è più accessibile, ma io il dato ce l'avevo, me l'hai dato e me lo tengo. Okay? Lo spazio su disco costa talmente poco che non c'è veramente nessun motivo per cancellare un'informazione. Ok. Ma oltre ovviamente ai metodi, un metodo READ dice io ti dico il nome del corso, dimmi qual è il voto, dimmi i dati di, quel, di quell'esame, però devo già avere il nome del corso, devo già avere un identificatore preciso dell'oggetto che voglio leggere. A volte non ho quell'identificatore preciso e quindi dico ma voglio vedere tutti gli esami che ho dato nel 2017. Allora definisco un criterio di ricerca e sarà il DAO che costruirà una query, il cui risultato sarà a questo punto non un elemento, ma un insieme di elementi possibili, una lista, un insieme, un set di elementi che soddisfano quel criterio di ricerca. E quindi immaginiamoci un po' eh, una classe, che ne so, user DAO, no? una, una classe DAO che gestisca degli utenti. Allora, immaginiamo una tabella dove c'è un utente che avrà che so, un ID, avrà un, eh, una classe user, una classe user che descrive le caratteristiche dell'utente. Questa classe user cosa avrà? Avrà una matricola, un ID, avrà un cognome, avrà un nome, avrà una mail, avrà dei campi di questo genere. Allora, io potrei avere, che sono il metodo è più semplice, fammi l'elenco di tutti gli utenti, pubblica, list e mi restituisce, senza nessun parametro, mi restituisce una lista di oggetti user. Cosa fa questo metodo? Farà un select asterisco sulla tabella utenti. Per ogni elemento mi costruisce un oggetto di tipo user, me li mette in una lista e mi restituisce la lista. Chi usa questo metodo non ha bisogno di sapere cos'è cos select o come è fatta la tabella, o come si chiamano le colonne della tabella. Semplicemente re, ehm, riceve una lista di oggetti. Oppure di un oggetto ti do, mi serve l'utente numero 200, la cui matricola è 200. Allora un metodo, qui l'ho chiamato find, ti do la matricola e mi ritorni l'oggetto. Ma a me serve solo il nome, non posso sostituire una stringa che contenga solo il nome. Ma no, perché ti costa uguale restituire solamente il nome e restituire l'intero oggetto con tutte le informazioni. Poi ci penserà il client a estrarre solamente le informazioni che gli servono. Ma te una volta che hai fatto la query, prendere una, solo la prima colonna o prendere tutte e quattro, non ti costa niente. Hai un metodo che ha un'utilità più generale e indipendente dall'applicazione. Un altro modo di fare, un, questo è un metodo di, di read di fatto, ti passo un'informazione su quale elemento voglio e tu mi restituisci l'elemento. L'alternativa è ti passo il numero e ti passo già un oggetto della classe user, tu riempimi i campi di questo oggetto. L'oggetto ce l'ho già, ti do una scatola vuota, un oggetto non creato senza inizializzazione, e tu riempimi i campi dentro l'oggetto che ti do io. Perché magari quell'oggetto lì ce l'ho già, fa già parte di una collection, fa già parte di una struttura di dati che ho creato e voglio che tu mi riempia questo. Dipende dai casi di fatto la vera differenza è che se io il primo, uso la prima forma per trovare un oggetto la new dell'oggetto la fa il metodo find, quindi la fa il DAO il DAO deve creare gli oggetti se io invece uso questa seconda forma l'oggetto lo crea il model allora se U è una classe cambia poco se, U, se user è una classe cambia poco, ma se user fosse un'interfaccia che può essere implementata attraverso classi diverse allora eh, devo capire chi è che ha l'informazione per creare la classe giusta. Questo dipende dall'applicazione, non c'è una regola generale. Però noi abbiamo questa varie possibilità. Oppure c'è la, la cosa più si, ehm, sintetica, ma anche un po' più strana. Io ti do già un oggetto, user, di cui ti dico solamente che l'unico campo che ho caricato è l'ID. Qui non ti passo separatamente un parametro che ti dice qual è l'id dell'oggetto che voglio cercare, ma lo metto dentro un oggetto inizializzato in modo parziale. Questo trucchetto qua di inizializzazione parziale l'abbiamo già usato, vi ricordate, per fare ricerca nelle collection. Quindi inizializzo un oggetto con l'unico dato che so, cioè l'id che mi serve, e chiedo al, al DAO riempimi gli altri campi. Um, oppure, quindi in, questi, in tutti questi casi restituisco al massimo un oggetto, se c'è lo restituisco, se non c'è beh, o restituisco null, in questo caso oppure restituirò falso in questi altri due casi, eh, oppure magari voglio cercare un utente di cui conosco solamente il nome che non è il login ma il nome di battesimo e allora lui mi darà l'elenco di tutte le persone con quel nome, quindi devo prevedere un metodo, quindi già lo chiamo metodo di search, di ricerca, che mi restituirà un elenco di utenti e non un solo utente quindi sono metodi di questo genere che noi potremmo voler implementare oppure ci sono tutti i metodi di creazione ti passo un oggetto user lo crei eh, ti passo un oggetto user Leggi i dati di quello vecchio li sostitui, e sostituisci nel database il valore aggiornati, quindi l'id rimane uguale ma gli altri campi potrebbero essere cambiati. Delete non lo voglio sentire, potrei avere metodi di esistenza. Esiste un utente con questa mail? Esiste un utente con questo id? Non mi servono sapere i nomi, i, cioè i dati, voglio sapere se esiste o no, perché c'è un utente nuovo che si sta registrando con una nuova mail, e allora voglio capire se c'è già o se non c'è ancora questa mail e quindi in questo caso è risultato risultato solamente un booleano. Però l'idea è che i metodi che offre il DAO devono essere metodi semplici, con interfaccia oggetti, in ingresso e in uscita, quindi evitare il più possibile di avere tanti campi, quanti sono le colonne della tabella, perché quelle possono cambiare, e agnostiche rispetto allo scopo per cui questi metodi vengono chiamati. Quindi il metodo deve avere senso come operazione di base di manipolazione di quei dati. Ok, quindi nel nostro esempietto, semplice semplice, come possiamo implementare questo criterio? Eh, il programma di 10 righe un pochino si complica, no? perché io dovrò poi già avere nel mio programma prova database, eh, io mi creo per mia comodità due package diversi, così mi obbligo a separare le cose, uno posso chiamarlo model, poi questo non è ancora un programma JavaFX, quindi è molto meno strutturato. E un altro package, lo posso chiamare database.db, in cui separo eh, quelle che sono le gli oggetti dentro il modello, vado a mettere gli oggetti di lavoro, quindi Data Transfer Object, ed eventualmente la classe Model, e dentro il database vado a mettere la, la classe DAO e ciò che la supporta. Quindi immaginiamo che il nostro programma di prova voglia sapere se una parola esiste nel database o no, che è quello che stiamo facendo qua. Per farlo io non faccio la query dal main, dal programma main, ma avrò una classe Dizionario DAO che creo all'interno del package DB poi io ho messo i package potremmo anche non metterli eh? no, no. e questa classe gestisce il dizionario e ha un metodo che mi dice se una parola esiste quindi public boolean esiste parola in cui gli passa una string nome, ad esempio. Quindi il mio programma main che vuole sapere se il gatto esiste oppure no, potrà semplicemente chiamare questo metodo. Quindi separiamo l'accesso al database dentro la classe DAO offrendo un metodo che dà già questa risposta. Oppure potrei avere eh, l'elenco di eh, tutte le parole. Public, list, chiamiamo il metodo list, all, ad esempio, e mi restituisce una lista di tutte le parole presenti nel database. Sono 700.000, questa lista era un po' lunga, ma vabbè. Oppure un metodo per creare una nuova parola. Public, void oppure boolean, crea parola. Ecco, cosa devo passare al metodo crea parola? Devo passare un oggetto di tipo parola, che contenga in questo caso solamente l'ID e il nome e anche questa lista. Che cosa mi istituisce questa lista? Non, non mi istituirà delle stringhe, ma mi istituirà degli oggetti che contengono un id e una stringa. Quindi io per poter fornire un'interfaccia sensata a questa classe DAO mi devo preparare, adesso mi sposto nel package model, mi devo preparare degli oggetti di lavoro semplici, ad esempio qua ho un, un oggetto tipo parola un oggetto che un pochino faccia da, da, da, da specchio rispetto alla struttura delle tabelle del database. Quindi se io devo leggere o scrivere in database dei dati che sono fatti così, id e nome, e dovrò avere un oggetto in Java dentro cui mettere quelle informazioni o da cui prendere quelle informazioni se lo devo scrivere. Quindi mi costruisco degli oggetti i cui campi siano parallelo rispetto alla struttura del database. In prima istanza. Poi, se le cose cambiano, in realtà il mapping, la corrispondenza tra i campi del, degli oggetti e i campi delle colonne del database possono evolvere, possono cambiare, possono diventare complessi. Magari negli oggetti Java vedo solamente certe colonne perché altre non mi interessano. Però, primo passo, per semplicità, creiamoli uguali. E quindi quando parlo di una riga di questa tabella sto parlando di un oggetto di tipo parola che conterrà un intero id e conterrà una stringa nome. Oh, non c'è una legge che ci obbliga a chiamarli id e nome così, son così come sono chiamate nel database. Però per non complicarci la vita cerchiamo di mantenere la stessa nomenclatura. E basta, questa classe qua non fa altro, il suo scopo è contenere questi dati, beh ovviamente non fa altro ma deve avere tutti i metodi no, di, di, di lavoro, quindi serve un costruttore per creare un oggetto parola, servono i getter e setter su tutti gli attributi. Servirà, se sta cosa qua la dobbiamo mettere dentro una collection, servirà un hashcode equals che possono lavorare, ad esempio sull'ID, se c'è un ID che è una chiave unica, è opportuno che il campo che è utilizzato per misurare l'identità di oggetti nel mondo Java, cioè il campo che uso per fare SQL equals, e il campo che è usato per misurare l'identità di oggetti nel mondo SQL, cioè la chiave primaria della tabella, devono essere la stessa cosa altrimenti rischierei di avere oggetti che il database considera uguali e Java no, o viceversa. No? Non andiamo a cercare problemi ulteriori. Quindi l'identità di un oggetto in Java e la chiave primaria della tabella che lo rappresenta devono essere coerenti. E noi cerchiamo di replicare nella logica di Java quella che è la logica del database. Allora questa tabella aveva come chiave primaria l'ID e quindi io dentro il mio equals e il mio ishcode uso solamente il campo id. Poi mi dite, sì, però sono uguali se anche la stringa del nome è uguale. Sì, lo so, però visto che questa cosa qua non è che me la invento, ma mi arriva dal database, sono sicuro che se l'id è uguale, anche il nome è uguale, viceversa se l'id di è diverso, anche il nome è diverso. Quindi non, non, non vive a sé stante questo oggetto. Quindi, allora, questo è un oggetto semplicissimo che a questo punto può essere usato java.util.list e questo list all mi, mi restituisce un oggetto model parola e questo mi restituirà un booleano che mi dice se questa parola esiste oppure no, qui in questo caso posso passare solamente il nome, una stringa, oppure potrei passare già un oggetto parola di cui l'id però non serve o cose del genere crea parola, ovviamente gli passo un oggetto parola con la nuova parola da inserire. E quindi ciascuno di questi metodi dovrà farsi del male e accedere al database per ottenere l'informazione che serve. Come? Eh. Come abbiamo visto prima prendo una connessione, faccio una query estraggo i risultati quindi cre creo una connessione driver manager punto get connection con una stringa di connessione che devo conoscere io adesso stiamo migrando da questo main e quindi ce l'ho già. Poi questa connection che è un java.sql.connection, questa cosa qua ovviamente dobbiamo metterla dentro, cioè url, dentro un, un blocco try catch, eccetera, eccetera. Ci metto anche la stringa qua dentro così stanno vicini, e poi vado avanti a costruire lo statement, quindi string, l'sql che mi dice se una parola esiste oppure no, è quella che abbiamo visto prima, select asterisco from parola where nome uguale punto interrogativo, La cosa che ho fatto adesso non fatela mai. Eh? Scrivere una query direttamente in Java. Proviamola sempre prima nel database. Perché sai, magari il nome della colonna è diverso, il nome della.. C'è uno spazio di troppo, uno spazio di meno, beh, ovviamente qua non posso lasciare il punto interrogativo, devo mettergli qualche cosa. Dopo, perché il gatto, mi sono stufato. e vedo se funziona, in questo caso funziona, però sempre, prendiamolo pure come abitudine, non scrivo mai dentro Eclipse le query, le provo prima nella mia interfaccia database, quando sono sicuro che funziona la trasporto, la copio dentro Eclipse, poi magari l'asterisco non mi piace tanto, perché non mi piace tanto l'asterisco? Perché se poi qualcuno cambia il nome delle colonne o cambia l'ordine delle colonne mentre il database evolve, allora conviene sempre dire io voglio queste due colonne. Più siamo espliciti, più ci proteggiamo rispetto a eventuali evoluzioni del database. Ok, quindi questa cosa qua funziona, l'ho testata, allora adesso la posso trasportare qui, dove ovviamente anziché il dato di esempio ci metterò un dato parametrico. E su questo posso eseguire l'interrogazione. Uh, prepare statement uguale connection.prepare di queste SQL, setto il parametro, qui ho un parametro solo che è una stringa, quindi sarà un set string del primo parametro col valore quale nome. E adesso posso eseguire questa interrogazione. Ops. Result set. Risultato di questa query. Execute query. Eseguo questa query ottengo il risultato. E questo risultato come può essere? Può essere fatto, guardate la query che abbiamo fatto, può essere fatto di una riga o zero righe. Giusto? Allora, anziché fare il ciclo while che va a leggere tutte le righe, che in realtà so già che ce n'è una sola, quello che farò potrebbe essere semplicemente chiedermi se esiste la prossima riga quindi il result.next che fa avanzare il cursore se la, se la prima riga esiste e se esiste so che è l'unica e so che contiene quella parola lì quindi non mi serve sapere altro oltre al fatto che esista allora restituisce true se invece la prima riga non esiste perché non c'è quella parola, il metodo next si porterà dalla riga prima della prima che non esiste, alla riga dopo l'ultima che non esiste neanche lei, estituendo false. E quindi questo if è trovato sì oppure trovato no. Allora, mi verrebbe, attenzione che ho sbagliato, quindi non fatelo, di dire se sì... Dimmi che l'ho trovato, altrimenti dimmi che non l'ho trovato. Quindi ho fatto una query per vedere se c'è almeno una riga che contiene questo nome esattamente come lo vuole l'utente. O c'è o non c'è. Se c'è, il metodo deve ritornare un booleano true se non c'è ritorna falso perché ho detto che non va, non va bene così? perché non ho chiuso la connessione così questo metodo ogni volta che lo chiamo apre una connessione nuova e non la chiude mai chiamatelo un certo numero di volte e vi si impara il database la connessione non la posso chiudere qua sotto perché ormai il metodo è finito non la posso chiudere qua sopra perché se chiudessi la connessione il result set non è più valido perché non posso usare un risultato di una connessione che non c'è più e quindi dovrò dire vabbè, mi salvo il dato boolean result qui non metto già un return ma salvo risultato Poi chiudo la connessione, poi ritorno il risultato. Eh, è antipatico, ma purtroppo l'importanza di chiudere la connessione va oltre all'estetica del nostro codice. quadra? Allora se facciamo questo il nostro main si semplifica radicalmente, perché tutta questa cosa qua non serve più. E devo semplicemente, se voglio sapere se nel database c'è la parola gatto, lo chiedo al DAO. Quindi istanzierò una classe parola DAO, no, dizionario DAO l'ho chiamato, scusatemi, uguale new, dizionario DAO, non avendo lui uno stato interno, anche il costruttore di solito non ha parametri, e poi chiederò al DAO ad esempio, DAO esiste la parola? Parola? Se sì, dirò che la parola esiste altrimenti dirò che non esiste. Quindi a livello del programma chiamante è tutto molto più semplice, è tutto pulito, non c'è bisogno di vedere l'SQL, la gestione degli errori, le eccezioni, eccetera, eccetera. No, faccio un run qui. Ah sì, poverino. Eh, qua ci sono ancora gli errori di compilazione su questo metodo che non abbiamo ancora scritto. Allora, eh, questo metodo deve restituire uno strutturato di tipo boolean. E lo fa. Ah no, perché se esco dal tray cache e return result. Può darsi che se c'è un'eccezione lui non ritorni da qua. E quindi ci aggiungo. Il discorso troppo lungo per oggi è. Sì, ma quando c'è un'eccezione cosa faccio? La stampo e vado avanti? No. Ovviamente, dovremo poi imparare anche a gestire a decidere come gestire le varie eccezioni. Quindi la parola gatto esiste, mentre noi sappiamo già che la parola gatto con t non esiste. Ok? Quindi separiamo queste due parti. Eh, faccio ancora un passettino avanti perché ogni volta che crea un metodo del DAO dovrei fare, dovrei ripetere queste due istruzioni. Dici, vabbè. Però immagina di avere 30 metodi diversi, poi io vi do il programma e il vostro database sul vostro computer ha una password diversa e dovete andare a modificare ovunque la stringa di connessione. Allora, questa stringa di connessione, questa operazione di connessione, conviene centralizzarla. Cioè, creiamo una classe che abbia un unico scopo della vita, cioè quello di chiamare getConnection. Il DAO non la chiama mai direttamente. Questa classe io, il primo anno che ho cominciato a fare questo corso, ho cominciato a chiamarla dbConnect e quello è rimasto. Quindi dentro il package db creo un'altra classe che chiamo dbConnect che abbia solamente un metodo, tra l'altro possiamo anche definirlo come metodo statico, non ci serve creare oggetti di questa classe, è semplicemente un metodo che faccia quelle due istruzioni lì. Public Connection, che è un java sql connection, getConnection eh, static. Che faccia niente più che quello che faceva prima quindi prendiamo dal DAO queste due istruzioni le togliamo le mettiamo qui dentro mettiamo il suo poveretto di try catch e poi dopo ci preoccuperemo dell'errore se non la trova ritorna nullo e così Abbiamo un punto unico, che è quella riga 11 della dbconnect che contiene la stringa di connessione. Volendo possiamo anche metterla come, come variabile di classe qua dentro, ma non cambia un granché. Così, nel DAO, non nel DAO, nei DAO, perché magari un programma po complesso può avere diverse classi DAO e ciascuna di queste può avere diversi metodi, quando voglio creare una connessione semplicemente chiamerò la mia classe di servizio dbconnect, getConnection. quindi abbiamo nascosto anche la, la gestione della connessione all'interno di una classe dedicata. Questo oggi ci serve per comodità, per non dover fare copia e incolla di quella urla e se dobbiamo modificarla da un programma all'altro, da un computer all'altro, non dobbiamo modificarla in 100 punti ma in uno solo. Ma tra un mesetto ci tornerà molto utile perché andremo a stravolgere parecchio la classe di Bconnect per poter gestire non una ma più connessioni multiple contemporanee allora il fatto di averlo messo in una classe separata ci permetterà poi di poterci lavorare separatamente in quella classe e a questo punto tutti i nostri programmi continueranno a funzionare meglio di prima senza dover essere modificati quindi la struttura dei metodi del DAO per noi sarà questa ho il metodo, come prima cosa acquisisce una connessione, si ricorda la morte, con atroci sofferenze, di chiudere la connessione e in mezzo fa la barra le interrogazioni che gli servono e restituisce al chiamante qualche cosa che abbia un senso in java, quindi un booleano, un oggetto, un null, una lista, quello che deve fare. Ok? Questo è il principio di lavoro, abbiamo sempre una classe che ha bisogno dei dati, in questo caso era il main di prova, ma nel nostro caso sarà più avanti sarà il model, la classe DAO che sa come interrogare questi dati, ed è l'unica classe a cui diamo il diritto di importare java.sql. Abbiamo dbConnect, che per noi semplicemente è il metodo getConnection nascosto, messo da parte, e poi abbiamo uno o più oggetti, in questo caso la classe Parola, che servono per contenere i dati che vengono letti o scritti nel database e servono per contenere un dato singolo oppure per costruire una lista di questi dati quando eh, ad esempio sul metodo list il DAO dovesse restituirne più di una contemporaneamente come qua ok? allora, adesso ci fermiamo qua dimmi GetConnection uh, restituisce, no, deve restituire la connessione, scusami. Nel caso in cui la connessione riesca ad essere acquisita, deve restituirla. Sì, sì, grazie, scusa, avevo dimenticato la riga più importante. Quindi adesso in teoria proviamolo. Ok, funziona. Senza questa ovviamente avrebbe, mi avrebbe schiaffeggiato con un'eccezione particolarmente antipatica. Okay, allora dicevo, ci fermiamo adesso, facciamo un po' di intervallo e dopo proviamo a fare un esercizio in cui mettiamo in pratica queste cose in un'applicazione un po' più complessa.